Oggi vediamo come modificare le voci menu all'interno di un sito Joomla. Innanzitutto ogni voce menu deve essere collegata a qualcosa. Questo qualcosa può essere un page builder oppure una sezione con dei moduli. Andiamo nel back end di questo sito e entriamo in page builder. Come ho detto una voce menu può essere collegata ad una pagina page builder. In questo caso noi creiamo la pagina cliccando su New, la chiamo Prova, aggiungiamo le righe ed eventualmente le colonne e salviamo. Chiudiamo e adesso andiamo nel menu. In questo caso ci interessa il main menu. Innanzitutto vediamo come poter modificare una voce menu. Visualizziamo più menu. Ad esempio, se volessimo cambiare la voce menu consegna a domicilio, basta cliccare sulla voce menu e cambiarla. Chiamiamola Prova. Ovviamente, se avevamo già creato questa pagina con un determinato alias, è molto probabile che questo alias sia stato indicizzato. Quindi attenzione quando andiamo a cambiare gli alias perché Google potrebbe non vederlo più e dare una pagina di errore. In questo caso bisognerà procedere con un redirect 301. Facciamo salva. Tornando nel end del nostro sito, vediamo che in attività il nostro menu è diventato prova. Ora, questa pagina prova, voglio che torni ad essere consegna a domicilio e faccio save and close. Ora... Vediamo come creare un nuovo menu. Basta cliccare su New, dare un titolo al nostro menu che chiamiamo Prova con un alias, L'alias dovrebbe essere un alias parlante cioè dovrebbe contenere o direttamente il nome del menu che andiamo a creare oppure una serie di parole chiave che possono essere ricercate dagli utenti. Questo per far sì che venga trovato più facilmente nelle ricerche di Google o di qualsiasi motore di ricerca. E qui, come dicevo prima, possiamo selezionare il tipo di menu. Facciamo Select. Possiamo selezionare diverse cose. Un articolo, ad esempio, cliccando su Articolo singolo. Un insieme di articoli che fanno parte di un'unica categoria, cliccando su Category Blog e così via. Quello che a noi interessa in questo caso è creare una voce menu che faccia riferimento a una pagina del page builder clicchiamo su page e qui selezioniamo la nostra pagina possiamo selezionare delle pagine che abbiamo creato, in questo caso noi serve la pagina prova la posso cercare direttamente ed eccola qui la seleziono e quindi abbiamo collegato la pagina prova al menu prova in un sito multilingue quello che è importante è selezionare la lingua. Quindi stiamo creando questa pagina prova in italiano. Mi apparirà nel menu italiano. Se dobbiamo creare una pagina nel menu inglese, dobbiamo selezionare inglese, ovviamente. Un'altra cosa molto importante è che questa pagina prova in questo modo la stiamo creando come voce di menu principale, quindi qua su. Se vogliamo un sottomenu, allora dobbiamo selezionare qui il menu principale. In questo caso, io voglio creare una pagina prova in attività. Ora salvo, tornando nel front-end del nostro sito, ecco qui che aggiornando la pagina, possiamo vedere che in attività abbiamo ripristinato la voce menu, consegna a domicilio, e ne abbiamo creata un'altra prova. Cliccandoci, vediamo che abbiamo quella pagina page builder che adesso è vuota, che abbiamo collegato alla voce menu.